Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante come si fa a fare una doppia esposizione fra due foto utilizzando Gimp Gimp è un programma di fotoritocco equivalente a Photoshop che può essere installato gratuitamente sia su Windows che su Linux Abbiamo queste due foto la foto di Greta Thunberg, 2560 pixel per 1440 e una foto di un, una specie di arcobaleno, una tavolozza eh, di colori di un pittore. Faremo una doppia esposizione fra queste due foto. Allora apriamo Gimp, andiamo nel menu file, apri, andiamo subito nella scrivania perché i nostri file si trovano nella scrivania e apriamo Greta. Quello che dobbiamo fare in questo tipo di progetti, adesso con contro rotella faccio lo zoom, è staccare il primo piano dallo sfondo. Allora, tentiamo di demolire velocissimamente lo sfondo perché tanto faremo una serie di effetti sul viso di Greta che non c'è diciamo, bisogno di essere precisissimi. Allora, usiamo questo strumento che è la selezione fazzi e selezioniamo quest'area di questo colore qua. Nella tastiera facciamo cance e vedete che stiamo iniziando a demolire lo sfondo. Facciamo la stessa cosa da, da questa parte, clicchiamo col mouse e poi facciamo cancio. Tentiamo di beccare anche questo tipo di colore fra i capelli di Greta, vediamo se l'ha beccato, non lo becca bene, la facciamo, seleziona, niente, poi quello che possiamo fare a mano, assolutamente, prendere il cancellino, scegliamo un pennello un pochino ruvido, come questo, vediamo la dimensione, la dimensione è troppo piccola, evidentemente aumentiamola, e a mano ancora di più la possiamo aumentare, e a mano vedete possiamo fare questo tipo di lavoro perché in maniera molto veloce proprio noi demoliremo tutto quello che non ci interessa o che c'è che non ci interessa così molto velocemente tanto faremo tanti effetti, tanti filtri facciamo anche un pochino qui sopra, diminuiamo la dimensione forse era troppo grande va bene così diciamo tanto esatto, noi abbiamo demolito lo sfondo anche se in una maniera non precisissima ma non è questo che ci interessava, eh, D'accordo, andiamo nel menu colori e facciamo una desaturazione desaturare un'immagine significa trasformarla in bianco e nero quindi se prendiamo questo slide e lo portiamo a zero abbiamo trasformato Creta in bianco e nero sempre nel menu colori tiriamo fuori il pannello dei livelli noi vogliamo rifar venire fuori un pochino i neri e prendiamo la freccina nera e la portiamo verso destra vedete che le tonalità scure rivengono fuori, un pochino eh, ridare luminosità al viso di Greta, la freccina bianca la portiamo verso sinistra, ecco così possiamo essere soddisfatti. Poi andiamo nel menu colori, facciamo soglia in inglese threshold e vediamo che viene praticamente quasi demolito tutto il livello colore, vedete che cosa fa? sta facendo il computer, noi lo prendiamo e lo spostiamo, lo utilizziamo dandogli un po' di tempo perché ha un pochino di problemi e stiamo eh, anche registrando il video e noi vogliamo che vengano fuori i neri, siano solo i neri praticamente a eh, descrivere il viso di Greta, vediamo un po', lo rispostiamo un pochino a destra, facciamo così attendiamo un attimo che, che, che, lo, che lo faccia e poi facciamo okay che ci va bene ugualmente eh? è un pochino impazzato il computer ma alla fine ce la, fa, ce la faremo eh e dio, e dio, e dio, e dio, e dio, e dio, e dio, e dio, e tentiamo di risolvere il problema. Ce l'ha fatta, facciamo OK, e adesso questo è il momento di inserire l'immagine dell'arcobaleno come nuovo livello, quindi non come immagine, perché sennò ci va qua e è staccata da questo progetto. Per inserire un'altra immagine all'interno dello stesso progetto, si fa file, apri come livello, e prendiamo l'arcobaleno vedete che il programma ce lo mette sopra e ci fa notare che la dimensione è un pochino più piccola quindi noi che cosa facciamo? prendiamo subito lo strumento scala che è questo qua vedete clicchiamo sull'immagine e poi eh, operando sulle maniglie noi lo facciamo diventare così ad occhio grande quanto Greta e facciamo scala adesso ci sembra ovviamente che questo livello copra no? copra completamente Greta ma noi andiamo nella modalità invece di fare modalità normale noi scegliamo ad esempio luce forte e vediamo qua che cos'è la doppia esposizione. Praticamente la doppia esposizione vedete la pelle di Creta diventa, dopo che noi l'abbiamo demolita, l'arcobaleno, che, che quindi il, il livello dell'arcobaleno deve essere sopra quello di Creta desaturato e con la soglia dei colori annullata deve essere sotto e poi la muralità deve essere luce forte che cosa succede? siccome l'arcobaleno nel punto dell'occhio di Greta è un pochino troppo chiaro allora noi facciamo rivenire fuori, facciamo tasto destro così impariamo che cos'è una maschera aggiungi maschera di livello, ovviamente ci va bene quella bianca con opacità completa vedete che si aggiunge questo quadratino, noi lo selezioniamo, facciamo contro la rotella, zoom non vogliamo far rivenire fuori gli occhi Utilizziamo il nero, utilizziamo lo strumento pennello, molto probabilmente noi non potremo avere un'opacità 100, facciamo un'opacità ecco di questo tipo e scegliamo un pennello un pochino più morbido, scegliamo questo qua, e vedete quando io ho selezionato la maschera di livello, utilizzare il pennello nero significa demolire il livello soprastante, vedete, far rivenire fuori. vedete come riviene fuori l'occhio di Greta e far rivenire fuori la luminosità dell'occhio di Greta e io l'ho fatto per, per esempio al 28% e già è molto addirittura già è molto, per esempio se io mi rendo conto che esagero come in questo caso io scambio i due colori, vedete rifaccio così e riviene fuori praticamente il colore rainbow ci allontaniamo per vedere se l'utilizzo, ecco ci ha dato un pochino gli occhi va benissimo, adesso noi quello che faremo dopo aver utilizzato la maschera aggiungiamo un altro livello, un nuovo livello e lui ci dice che il nome dei livelli è background e il colore di sfondo sarà il riempimento lo sfondo è il bianco e il primo piano è nero, va bene e come sempre lui ce lo metterà sopra noi faremo un gradiente, vediamo dov'è il centro del viso di Greta è un pochino sulla destra, noi faremo un gradiente scegliamolo, scegliamolo personalizzato vedete dice, qui da pp significa da primo piano a sfondo quindi noi scegliamo da bianco e nero però a noi ci piace più il radiale perché prenderemo il punto del viso di Greta, il nasino che è questo, facciamo un pochino di zoom così per avere più spazio, rivediamo il punto. Cioè il centro del viso di Greta, premiamo e manteniamo premuto e creiamo questo radiale. Vedete? Possiamo fare un bio perché abbiamo fatto questo, eh, questo livello con questo radiale dal bianco e nero? Per far vedere che mentre tra questo livello, quello sottostante, noi abbiamo usato la modalità luce forte a questo livello, quelli sottostanti noi utilizzeremo un'altra modalità che è quella che si chiama tonalità HSV cioè sarebbe Hue Saturation Value una maniera diciamo additiva per comporre i colori facciamo così e vedete che cosa succede se noi zoomiamo vedete che la modalità HSV, con ci riporta fuori praticamente la struttura radiale del nostro gradiente, vedete che io ho cliccato da qui dal nasino fino ad andare fuori ed ecco che i colori dell'arcobaleno, vedete, non solo sono sovrapposti come pelle a greta, ma adesso abbiamo questa struttura radiale che riviene fuori, quindi abbiamo l'arcobaleno che parte, diciamo radialmente, eh, dal viso di Greta se eh, diciamo volete mantenere aperto il progetto in Gimp ovviamente dovete fare salva salva come e farà un file con le tre letterine del progetto di Gimp se invece volete immediatamente l'immagine bisogna fare file esporta e noi facciamo esporta come e noi lo chiamiamo Greta PNG dobbiamo dare un altro nome il PNG ci fa mantenere tutti gli effetti lo mettiamo nella scrivania, facciamo esporta poi lo slide della compressione noi lo portiamo a zero perché vogliamo la massima qualità. Facciamo esporta, vediamo, andiamo a vedere nella scrivania come è venuta, questa qui era la foto di Greta normale, questa è la foto di Greta con la doppia esposizione, con la modalità luce forte, con la modalità use saturation value, vediamo come è venuta, questo qua l'effetto, vedete, questa era la foto senza l'effetto, e questa è la foto un pochino posterizzata, vedete noi che cosa abbiamo fatto, abbiamo demolito i colori, abbiamo fatto una desaturazione in bianco e nero, abbiamo aumentato le soglie colore dei livelli del nero e del bianco per far rivenire fuori due tonalità, abbiamo fatto un threshold, una soglia, poi abbiamo inserito l'arcobaleno, abbiamo con la maschera di livello bianca ad opacità completa fatto rivenire fuori gli occhi che non si vedevano, Bene, Poi abbiamo inserito un gradiente dal bianco al nero, quindi una sfumatura di grigio e abbiamo messo una modalità use saturation value che ha fatto rivenire fuori la struttura radiale nel gradiente. Bene, il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostro interesse ed utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.